ricetta velocissima perché c'è il pesce io la prima cosa che faccio è questo butti i paccheri quindi ci abbiamo all'incirca, quanti minuti? 10-12 minuti per fare la salsa e la salsa oggi la facciamo con questi da quant'anni, vedete? guardate qua eccolo qua, vedete, si muove? si muove, guarda i cannolicchi o cannelli non sono italiani Francia, però sono belli cicciotti, belli corposi, italiani non ho trovati l'ho visto al mercato, l'ho voluto comprare, c'ho voglia poi poi, limone non trattato e prezzemolo, aglio e peperoncino semplice, semplice, semplice aspetta, c'è un'altra cosa ho messo il pane qua dentro a tostare con uno spicchetto d'aglio sopra lo vediamo tra un pochetto, lo facciamo bello tostato perché ci vuole un po' di croccante subito, di seguito, veloci ci abbiamo 10 minuti, olio abbondante Sommariva, sempre buono, ligure, buono da giasche, fantastico. Poi <ride> aglio, aglio, bello. Questi qua, questi qua li hanno regalato dalla Sicilia, mettiamo qui. pac! poi, gambi di prezzemolo ormai oggi. Canzone napoletane: pacchero, ci sta tutto. Allora, poi cannelli o cannolicchi, a seconda dove li trovate. Questi sono belli cicciotti, eh. Uno, due, tre, via! Allora, i cannelli come si mangiano normalmente? O si fanno a sodè così oppure delle volte si mangiano gratinati e sono buonissimi Io voglio fare una ricetta che, io, che ricorda Oddio, ho, schi ho schizzato, il detto Allora, voglio una ricetta che ricorda un po' il cannolicchio gratinato e un po' il sodè. Come? Sul cannolicchio gratinato ci mettiamo sempre il pane e noi quello faremo nella pasta Adesso, lasciamo così, li facciamo aprire aspettiamo un pochetto, poco poco Ci mettiamo un goccetto di vino Così Allora, se non vi piace il vino, io il vino non lo metto dappertutto Mettete un goccino d'acqua, così fate un po' più di salsetta Vedete? Si stanno già aprendo Un altro pochino, proprio poco poco poco, eh Senza fare troppo asciugare, mi raccomando vale sempre lo stesso trucco lo stesso segreto non facciamo le prugne secche facciamo la roba fresca ci siamo quasi, ci siamo quasi vediamo un po'? assaggiamo che non mi fido, io non mi fido, eh vediamo un po', guarda che roba, guarda guarda che spettacolo così in Italia non ci abbiamo così grossi i nostri più saporiti, non c'è niente da fare allora, ascoltate, un attimo la gambetta da parte assaggiamo, se va, va, va la pena mamma mia che è roba è roba mio è roba. è dolce adesso ho già due occhi Allora, adesso mi sta bene così, basta fuori dal fuoco adesso, li sguscio guarda che vedete quanto li lascio belli belli morbidi non c'è nemmeno la sabbia, fantastici li hanno spurgati bene perfetti e attenzione questi sono dei frutti di mare con più sabbia sono difficili da spurgare piano piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano un altro pochino di olio via, ripartiamo subito aglio metto qua, bello, vai così veloci, veloci, veloci vi faccio ripartire subito il soffrettino peperoncino bello piccantino, qua ci vuole, tracchete vediamo un po' come stanno messi qui allora, vediamo, si chiude, il pacchero si chiude, quindi subito andiamo qua e adesso che facciamo? il gusto sta tutto nel ciuchetto, no? quindi facciamo così, guardate piano, piano, piano, piano, piano, così mamma mia che è vai mentre va così, lo facciamo bello insaporire eh? vado con col prezzemolo un po' grossolano non lo faccio piccolo piccolo perché non ce la faccio i tempi, io per niente <ride> però se voi volete, potete farlo piccolo piccolo piccolo attenzione, ho fatto anche i paccheri mamma mia che profumo poi su gratinato non ci va il limone, certo che ci va, così bello, così bella limoni non trattati, mi raccomando, costano un po' di più, però che profumo, sono caramelle guardate la salsetta, guardate vedete che bella densa? Ah, il pane! <ride> andiamo con il pane! Faccio la impresa, vai, vai Pane, bello! Tutta roba che scotta, mamma mia, che è? Ah, ah basta! Ok, grossolano Facciamo la sporca, facciamo Tiè, è così Rizzino lo mettiamo qua dentro, vai! <ride> mamma mia che roba! Ho po' proprio poco, poco, poco olio a crudo che hanno ricchi, così non li metto tutti, eh? Gli altri mi cuciano in un'altra maniera si in un po' d'arzi faccio un'altra ricettina e adesso, signori miei oggi abbiamo il sole a Roma però potrebbe anche piovere che noi stiamo bene lo stesso guardate qua sì, guarda qui guardate questa e adesso assaggiamo mamma mia Ah, io sono un golosone, no? che mi fa impazzire il pane così La roba si dice che sto a Ecco, uno sturbo Buonissimo! Allora, il cotto alla perfezione, bello cicciotto Il pane, un po' dito, bello untino, col prezzemolo bucce di limone, sgrassa un se fate di e poi il pacco, un bello cicciotto mi raccomando quando trovate sta, sta meraviglia al mercato, compratela un bacio a tutti quanti, rifatela, buonissima, a me che ho inventato che buono veramente buono mmm